e non dare per scontato le informazioni verificarle quindi verificarle ecco. soprattutto un consiglio è fare del paper trading o del paper simulazioni cioè il paper trading detto in inglese sembra un po' diciamo magari anche articolato però appuntarsi anche su un foglio di carta quelli che sono i livelli di mercato fare delle operazioni simulate quello può essere il primo uh -huh. consiglio magari per iniziare a capire come funziona un Una prodotto di una, sessione, esatto. di una diciamo, sessione di allenamento per poi eh, esatto, entrare eh, proprio dal nel vivo, mondo reale esatto. dal vivo, ecco nella, nel, nel Però secondo me proprio la prima cosa base: è mm. stimare quelli che sono i soldi da dover dedicare ai mercati. Okay. Quindi stimare i propri bisogni, stimare le spese ricorrenti, stimare fondamentalmente quelli che possono essere i fabbisogni extra e poi di conseguenza stimare quanto mettere sul mercato. E di quel quanto mettere sul mercato